Salve a tutti caro sazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, mi scuso già per la qualità audio perché ho dei lavori davanti preciso e quindi ogni tanto si sentiranno delle martellate e cose varie, tipo questo. Prima di iniziare il video con la reazione volevo parlarvi proprio due secondi precisi riguardo la situazione che sta vivendo un po' l'Italia. Penso che si sia visto in tutti i telegiornali del mondo che in questo momento l'Italia sta passando un periodo molto difficile per quanto riguarda questo benedetto virus che purtroppo ci sta dando dei problemi. Io personalmente sono in Germania quindi diciamo non vivo appieno quello che stanno passando i miei connazionali. La cosa grave che però in questo periodo mi sta facendo impensierire è appunto sono gli ospedali che avendo dei posti limitati non, non riescono a, a tenere appunto pazienti a sofficienza succede pure che una persona con problemi di diversa origine non abbia nemmeno il posto per farsi guarire sono anche successi morti anche per questa causa diciamo che nel web si è attivata un po un'iniziativa da parte di alcuni importanti influencer che hanno appunto creato delle donazioni online appunto per, per aiutare gli ospedali ad avere più posti e più attrezzature vi linkerò qui sotto appunto il sito dove appunto avviene questa donazione se vi va magari potete anche donare una piccolissima cifra, sarebbe anche di molto aiuto. Detto questo iniziamo con la lezione di questo video, si tratta di Dimash Kudemberg con Ogni Pietra. Questa canzone mi è stata molto consigliata da voi, eh, dato che comunque cantate in italiano, molti di voi mi hanno chiesto perché non, non ascolti appunto questa canzone cantata da lui. Volevo approfittarne appunto per constatare anche come lui canti in non è la prima volta che lo sento e eh, a un italiano direi perfetto però mi sono solo concentrato nelle reazioni precedenti soltanto a un ascolto generale oggi voglio fare una cosa un po' particolare giudicare il, eh, la sua esibizione ascoltando e vedendo se comunque dice le parole nel modo corretto io mi sono preparato un testo qui con traduzione in inglese italiano per farvi capire un po' anche quello che dice lui ma sicuramente penso che lo sappiate dato che siete fan accaniti. E quindi sicuramente parlo per quelli non italiani che si saranno appunto tradotti il testo in questo momento sono col mio telefono perché non ho pc per cui oggi sarà un video con il telefono cerchiamo Dimash ogni pietra e vediamoci questo video Una cosa che ti tenevo a dire è che anche essendo italiano questa canzone non è che si capisca benissimo perché ha un'impostazione lirica. Cioè anche io stesso i lirici non li capisco benissimo quanto cantano. Anche se devo dire che lui avendo un'impostazione sia lirica che classica diciamo leggera diciamo che rende comprensibili le parole che dice. E Fino ad ora allora per me è stato perfetto. perfetto raggiungilo raggiungilo abbraccialo Wow. Aspetta tenore a soprano in un batter d'occhio Wow. Cioè io vi giuro che se avessi sentito questa frase detta da un soprano probabilmente non l'avrei capita perché hanno appunto questa impostazione molto verticale e immagino comunque... È l'avrebbe cantata in un modo che personalmente non l'avrei capito un soprano comunque una soprana qualsiasi perché sono parole che non aver paura cioè devo dire che lui le scandisce benissimo io immagino pure stare lì l'emozione non me l'aspettavo no? la wow, scenografia Sei Mi la gente sta trovando. assurdo Stoppiamo il video diciamo che guardando questa esibizione non sono arrivato al mio scopo perché volevo fa fare un po' l'analizzatore di quello che diceva perché essendo anche uno straniero che canta italiano l'italiano cioè comunque capisce quello che dice e si fa un giudizio di come lo dice lo scopo nella reazione di questo video era proprio di andare a prendere il pelo nell'uovo e capire un po' se sbagliava qualche parola invece no il perfetto chiedo a voi fan non vorrei che magari lui è italiano origini italiane detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima